Eccoci qua, benvenuti a una nuova puntata di Economicamente, io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, che vi sta accompagnando in questa calda estate per quanto riguarda tutti i temi che sono così riferibili all'educazione finanziaria e alla divulgazione. Ripeto sempre che questi programmi sono divulgativi, no di sollecitazione del pubblico risparmio, solamente spieghiamo in maniera semplice con esperti, professori, universitari e quant'altro, imprese per spiegare l'economia e quello che sta succedendo adesso sui mercati e nell'economia reale. Continuiamo, come dicevo, la cavalcata per quanto riguarda quest'estate, il piccolo percorso che stiamo facendo con grande successo anche sui social, siamo in diretta sul canale Sky810 e in streaming su www.ltv.eu, ma sulla mia pagina Polio Maurizio di YouTube troverete tutte le puntate andate in onda e su LinkedIn e su tutti i social, grande successo del professor Angelo Rampini che è qua con noi. Benvenuto professore, grazie. Devo, devo renderla dotto del grande successo che c'è sui social, delle sue due puntate precedenti, grande interesse, anche con commenti positivi, con le sue spiegazioni che ci hanno condotto, pur brevi le puntate di Economicamente Mezz'oretta, lei è bravissimo a divulgare. Nel senso che abbiamo iniziato il percorso con, eh, si vuole fare un riassunto delle puntate precedenti, del percorso nel mondo delle criptovalute e della blockchain. Dunque innanzitutto buongiorno a voi telespettatori, buongiorno a te Maurizio. Eh, dunque abbiamo iniziato la nostra serie di programmi eh, su questo mondo delle criptovalute parlando eh, della blockchain di la struttura che sta alla base di tutto il mondo cripto e abbiamo poi proseguito con quella che è stata la sua prima applicazione eh, quindi le criptovalute, in particolare abbiamo parlato di bitcoin. Eh, abbiamo anche introdotto qualche breve nozione e definizione su Ethereum che diventa fondamentale per approcciare la puntata odierna perché Ethereum è una società di criptovaluta 2.0 di nuova generazione eh, ed è mh, una piattaforma di applicazioni decentralizzate che intende proprio essere il più eh, generale possibile, consentendo a chiunque di creare applicazioni specializzate per quasi tutti gli scopi immaginabili. Anzi, ringrazio. è considerata una moneta programmabile cioè un'unità di valore che può essere gestita in maniera automatica da software che si chiamano smart contract e mettendo insieme questi smart contract eh, formiamo delle applicazioni che si chiamano DAP. grazie Angelo ringrazio la regia che nel frattempo ha fatto vedere le, due, le tre parole che sono oggetto di questa puntata che sono la n la f e la t NFT, che sono, eccolo qua, ringraziamo Mariano in, in, in energia, sa, sempre puntuale, bellissima questa immagine della mano e tutto il mondo della blockchain, cosa vuol dire questa sigla che sarà sicuramente un acronimo in inglese? Esatto credo. è un acronimo per, che significa? Certamente allora è, è, è l'acronimo di Non Fungible Token, e ecco proprio ricollegandomi a quello che stavo eh, dicendo poco fa di Ethereum, quando il suo creatore Buterin eh, dice che eh, praticamente si può costruire di tutto su questa piattaforma, tra il tutto che si può costruire proprio, lui parla esplicitamente di criptovalute e di NFT. Ecco, e NFT significa appunto non fungible token, cioè un token criptografico non fungibile, non modificabile nel senso di unicità o quantomeno di scarsità quindi possono essere o unici o in poche unità perché eh, quindi cioè, possiamo avere eh, dei token in numero limitato di produzione è un termine improprio per dire che vengono coniati, mentati c'è cioè, proprio una termino terminologia specifica in riferimento a questi token. Forse sarebbe Posso il caso un... Maurizio però di... Sì, dimmi. Un piccolo parallelismo, professore, che magari mi sgriderai, ma quando si coniavano le monete una volta, il conio per avere l'unicità, si ricoprivano d'argento, d'oro ai tempi dei romani, eccetera, per avere questa unicità, eccetera, poi c'era stato un periodo, nel periodo romano, che grattavano via l'argento e quindi avevano meno valore. Quindi e... si e quindi perdevano valore queste monete. In questo caso non posso grattare eh. via niente, vero professore? Forse il parallelismo non è perfetto, ma è per No, no, meno. assolutamente, assolutamente è più che pertinente, perché il termine coniare e mintare comunque deriva eh, da quanto hai appena raccontato. E la differenza, giustamente, come dici tu, eh, se nel mondo fisico delle monete c'è stato in passato storicamente la possibilità proprio di togliere, di limare via una porzione di valore eh, per quanto riguarda i token criptografici, questo non è possibile eh, e questo è dato dalla blockchain, dalla sua eh, sicurezza e eh, incontrovertibilità una volta che un token è caricato, diciamo così impropriamente, sulla blockchain stessa a vedere delle immagini che abbiamo preso libere da internet per non incorrere nelle, diciamo, nelle, nelle, nel, nel discorso delle blindature che ci sono sulle immagini, ma se vogliamo dare un'immagine concreta di un NFT, io so che è riportabile ad esempio al mondo dell'arte, di, di, di, di nuovi artisti, di vecchi artisti che generano nuove forme d'arte, uniche magari, o replicate in due o tre forme, vero? Certo. In edizione limitata come si può fare per una normale litografia per esempio o come Bello. opera unica appunto come un olio su tela è una cosa che si può fare e che coinvolge sia il mondo dell'arte tradizionale sia il mondo dell'arte digitale proprio che esiste quindi solo ed esclusivamente digitalmente. Il creatività, primo progetto... Ti fermo un attimo, la creatività è, io faccio una cosa nuova e la metto in questo mondo, creo una, una, una scultura digitale, un dipinto digitale, adesso lo dico molto con parole semplici, oppure sono un artista affermato e voglio fare una copia digitale della mia opera, è possibile farlo, vero professore? Sì, sì, sì. Eh, si possono fare entrambe le cose, sono due filoni che corrono parallelamente e che spesso si incontrano nello stesso artista, cioè ci sono artisti quindi che nascono solo come eh, artisti digitali e eh, altri invece che come dicevo prima partono dal mondo tradizionale e poi approdano al mondo digitale attraverso però la blockchain. E questo eh, può servire, come dicevi tu, a creare una copia eh, digitale del, della propria opera. Ma eh, prevalentemente è un qualcosa che viene associato all'opera stessa dell'artista, all'opera fisica dell'artista, dell introducendo proprio una sorta di eh, concetto di proprietà. Digitale e di autenticità digitale dell'opera d'arte dell'artista. Quindi, è anche un sigillo. Una volta si metteva con la cera l'acca, mettevano con l'anello il sigillo del, del, del, del cardinale, del, del, del, del, del duca. Invece, qui sigilliamo l'arte, sigilliamo l'unicità dell'arte. Quindi, digitalmente. Certo, ehm, tieni presente che nel mondo dell'arte tradizionale uno degli aspetti più controversi, soprattutto per quanto riguarda l'arte contemporanea, ma eh, possiamo avere anche situazioni che riguardano l'arte dei secoli scorsi, uno dei problemi più eh, sentiti è quello di attestare e certificare l'autenticità dell'opera dell d'arte stessa e questo ha portato molti collezionisti insomma, ad avere anche problemi eh, proprio per opere che venivano autenticate in un periodo storico e successivamente invece eh, veniva richiesta una successiva autentica penso eh, così mi viene in mente uno all'opera di mario schifano ad esempio e, quindi questo ha portato non pochi problemi a livello di eh, collezionismo. In questo mondo generiamo, siccome qui facciamo divulgazione, ma c'è del denaro che gira in questo mondo, sia nell'aspetto tradizionale, ma soprattutto siamo curiosi di conoscere, da te professore, il mondo degli NFT, mm. i volumi che si stanno generando dal punto di vista di aste. Io ho letto che ci sono dei, dei, dei, delle aste digitali di, di, di opere con prezzi fantasmagorici, nel senso oh, mi è passato beh, di capire mm, questo. Sì, sì, sì beh, sicuramente eh, diciamo quella che viene considerata un po' la FOMO del settore, eh, FOMO è quel termine che eh, significa fear of missing out, cioè quindi la paura, il timore eh, di qualcuno di rimanere fuori da questo mercato e quindi ha portato molte persone a fare degli acquisti mh, anche istintivi eh, proprio pensando che i valori o meglio i prezzi di, di queste opere continuassero eh, a salire nel tempo mi fa piacere che questo programma va in onda eh, in questo periodo in cui posso dire tranquillamente che rispetto a 4-5 mesi fa c'è stato un notevole calo di volumi e anche di prezzi di queste collezioni eh, d'arte soprattutto eh, di quelle che eh, fanno parte dell'arte puramente digitale ecco. eh, però questo non vuol dire eh, che eh, sia questo mondo sia semplicemente una bolla come in tutte le situazioni, pensiamo, probabilmente l'abbiamo già ricordato in passato, eh, alla, pensiamo alla bolla delle dot com del 2000, questo non vuol dire che Amazon, Google, eccetera, sono sparite perché eh, per un periodo di tempo i prezzi eh, dei corsi azionari erano cresciuti a dismisura. Eh, ha voluto semplicemente dire che c'è un stato eh, una follia temporanea che è portata ad una bolla, a un ridimensionamento dei prezzi di mercato, eh, ma poi eh, diciamo, è un mercato che ha continuato ad esistere, che ha continuato a svilupparsi e posso dire che il mercato degli NFT è solo agli, albo agli albori, in questo momento ti fermo un, e attimo, abbiamo... ti, ti fermo un attimo professore sì. ti, hai parlato di bolla la prima bolla era la famosa bolla dei tulipani in Olanda che tutti conoscono che abbiamo dei video poi eh, video andrà a vederlo ma ci stai parlando con parole semplici ti ringraziamo già di orizzonte temporale nel senso di orizzonte temporale compro una cosa per mantenerla nel tempo e poi, una cosa che ho imparato da te, quando ci accompagni anche nelle visite in qualche mostra d'arte, che sto, sono un neofita in questo mondo, mi dice Maurizio, è il dividendo artistico che è importante, nel senso che se compro questa cosa qui per il 10-15% delle mie sostanze, mi deve piacere per prima cosa, mi piace questo quadro, adesso sono un po' volgare, scusami, lo attacco in salotto perché me lo voglio vedere, me lo attacco in bagno, me lo attacco in ufficio perché ho il piacere, alla mattina, quando arrivo in ufficio, di avere questo dividendo artistico. Dopodiché, come dici giustamente tu, e me l'hai insegnato, questo, questo, questo quadro può avere delle oscillazioni a secondo dei periodi certo. storici. Giusto, professore? C'è questo dividendo artistico? Certo, certo. No? Allora, ci sono tante componenti, come per tutto, che possono contribuire a dare un prezzo e un valore a un NFT, come, a un come alle criptovalute. Ecco, apro e chiudo semplicemente una parentesi. Eh, anche le criptovalute sono dei token. Questo è molto importante da ricordare. Dei token eh, che, okay. abbiamo ricordato nelle puntate precedenti, vivono sulla blockchain. Quello che c'è di diverso rispetto agli NFT è che i token associabili alle criptovalute sono fungibili, così come eh, una banconota da 50 euro è eh, fungibile e l'equivalente vale per le criptovalute, ma ciò non vale appunto per un token appunto non fuggibile. Quindi come abbiamo detto poi per Bitcoin il corso prezzo, una, co una cosa è il prezzo, la quotazione spessa dal mercato che esprime le dinamiche della domanda e dell'offerta e un'altra cosa è, come dicevamo l'altra volta, il valore intrinseco della blockchain di Bitcoin e così il valore degli NFT risiede proprio nelle loro caratteristiche intrinseche. Gli NFT sono proprietà garantite, riconducibili ad un soggetto che è detentore di un diritto certificato dalla blockchain. Sono token che abbiamo detto sono unici o scarsi e indivisibili. Eh, le criptovalute, il Bitcoin per esempio, è un token che innanzitutto è fungibile, abbiamo detto, ma è anche divisibile. Non dimentichiamo che eh, se Bitcoin quota oggi, non so, 21-22 mila dollari, eh, questo signifi non significa che se volessi approcciare questo mercato dovrei andare ad acquistare un bitcoin, perché bitcoin è frazione in 100 milioni di sottounità, che si chiamano satoshi. Professore, Ma... la, fermo, la fermo un attimo, la fermo un attimo sì. solo, poi lascio andare avanti. Fungibile, fungibile per chi ci sta ascoltando, siccome è divulgativo, è... Di bene privo di individualità specifica e pertanto passibile di sostituzione o di scambio, esatto. per, esempio, il per esempio il denaro, oppure di cose o persone che possono essere usate l'una in sostituzione dell'altra, intercambiabile, sostituibile. Quindi ho spiegato, scusami Sei professore, questa parola fungibile perché stiamo entrando adesso nel cuore degli NFT. E quindi ti ringraziamo di queste cose che ci stai dicendo perché ci guidano. Ci sei un piccolo faro in questo mondo affascinante. Ma bisogna andarci con conoscere per decidere, come diciamo sempre. Certamente. Scusami se ti ho interrotto, stavi dicendo di Satoshi? Stavi parlando delle. No, ecco, era, era proprio per dire che eh, a differenza di una uh, criptomoneta come Bitcoin, che è quindi divisibile in 100 milioni di sottounità che hanno questo nome satoshi eh, e si capisce la ragione perché, per cui si chiama così che è l'equivalente dei nostri centesimi di euro in pratica quindi io posso andare ad acquistare eh, appunto mille satoshi 10.000 satoshi 100.000 satoshi e così via mentre non posso fare altrettanto con un token non fungibile perché i token non fungibili sono per definizione indivisibili. Quindi sotto opportune condizioni, dato che il creatore e il proprietario degli NFT sono registrati indelebilmente nei metadati eh, dello smart contract associato, eh, questo mi dà l'autenticità la, e anche teoricamente la firma dell'artista stesso. Quindi l'aspetto più importante che lega gli NFT al mondo dell'arte che tu eh, ricordavi e eh, è davvero eh, travolgente eh, come, eh, come idea, è proprio l'autenticità che può essere collegata e la garanzia della proprietà che non può essere confusa con qualcun altro. Ricordiamo eh, l'anno scorso diciamo, l'hype eh, sugli NFT era venuto proprio dopo l'asta di Christis eh, dell'opera Every Days eh, di un artista digitale che si chiama, che era apprezzata dal mercato Ethereum, legante di 69 milioni di dollari. Ecco, questo ha sdoganato sicuramente eh, la tecnologia degli NFT al grande pubblico, perché ha colpito eh, che un'opera puramente digitale eh, venisse pagata da un collezionista eh, proprio l'equivalente di 69 milioni di dollari. Dico l'equivalente di perché eh, in effetti l'opera d'arte da Christis è stata battuta e pagata in... Ethereum in Ether, cioè quindi la criptovaluta di Ethereum che poi l'artista stesso ha convertito in dollari. Tutto un interscambio nel mondo dell'arte basato sulla blockchain, basato sulle tue azioni che ci hai fatto adesso, con una moneta virtuale Ethereum che 69 milioni, cioè, cioè no? 69 milioni. 69 milioni sono 69 milioni. Per un'opera che vi invito ad andare a vedere su Googleando, come dicono quelli bravi, troverete che questa, questo fatto, per, fatto eclatante che ha attirato l'attenzione di tutti. Anche qui ripetiamo sempre, divulgativo, no, sollecitazione, ma noi diciamo sempre attenti al gatto e alla volpe. Ci dovete andare con degli esperti in questo mondo qua. Vero, c'è sempre il lato, il lato di qualcuno che... Promette qualcosa che non può dare anche in questo mondo qua. Come nell'arte fisica c'erano chi, chi falsificava eh, andando proprio, certo. proprio terra a terra e anche qui c'è qualcuno che tenta, anche se ci sono le sicurezze, anche se ci sono i dati criptografati, però c'è sempre il pericolo, vero? Certamente, certamente il pericolo c'è sempre. Se io... Uh, costruisco una collezione di nft mh, e poi per esempio scappo uh, con quello che ho raccolto di denaro Beh, insomma è una truffa non dico all'ordine del giorno in questo mondo ma capita veramente molto spesso quindi in ogni caso si deve porre grande attenzione eh, su quali collezioni puntare su quale opere acquistare e ricordiamo comunque che già anche molti musei e anche uno italiano eh, con il quale è successa una cosa un po controversa ma non entro nel merito parlo degli uffizi di firenze ecco ehm, ci sono stati dei problemi proprio nella tokenizzazione di alcune opere d'arte mi sembra eh, la prima fosse il tondo doni di michelangelo per parlare di cose un po' più positive e amene, ricordo che eh, proprio quest'anno, ad esempio, in occasione della ricorrenza di San Valentino, eh, il museo che eh, detiene l'opera d'arte originale, cioè Il Bacio di, di, di Klimt, che è un museo eh, austriaco di Vienna, il Museo Belvedere di Vienna, ha tokenizzato in 10.000 NFT. L'opera d'arte, e poi ha venduto questi token digitali eh, appunto a potenziali clienti. La stessa cosa lo ha fatto il British questo. Museum. Bella, bella. bella questa sì, cosa! Eh, anche il British Museum ha proprio eh, da almeno un anno una piattaforma specifica in cui, eh, quindi oltre a mostrare le opere d'arte immense della, della sua collezione. Eh, ha creato delle opere d'arte in tiratura limitata, come dicevamo prima, eh, partendo da William Turner, ma anche con, con altri artisti, e queste vengono vendute, quindi invece di andare al bookshop del museo e prendere, che ne so, la litografia, appunto che rappresenta che ne so un tramonto sul mare dico di, di Turner eh, si può comprare un NFT che rappresenta però non semplicemente una copia ma è un originale digitale in tiratura limitata quindi chi acquista Uh, questo NFT sarà univocamente determinato, potrà naturalmente transarlo e quindi rivenderlo eventualmente in un marketplace sul mercato secondario, ma ne è certa la proprietà e in questo caso come dicevamo anche Dio. la provenienza perché la creazione è proprio stata fatta dall'istituzione che conserva queste opere d'arte. Dirò una cosa che faranno ridire il professore, ma anche i francobolli nel senso, quando c'è l'emissione dei francobolli, succede la stessa cosa dal punto di vista eh, del possesso del francobollo particolare, della quadrina. cioè è la stessa similitudine dal punto di vista del tempo che matura come matura il vino, come maturano gli investimenti finanziari, come matura l'investimento in arte, perché anche l'arte fa parte del patrimonio delle persone. Noi ce lo dimentichiamo spesso, me l'hai insegnato tu, nelle case ci sono appesi nei quadri, nei vasi, nel, nell'arte in genere, nell'arte nel senso estensivo, c'è un patrimonio enorme dal punto di vista delle famiglie. E quindi anche questo mondo Dobbiamo studiarlo, bisogna studiarlo e avvicinarci anche come consulenti patrimoniali, consulenti finanziari, conoscere per decidere, per poi portare dall'esperto il cliente che vuole avvicinarsi a questo mondo complicato ma bellissimo per poter avvicinarlo al mondo dell'arte che è sempre un mondo affascinante. E questa è una certo. mia considerazione. Mancano pochi certo. minuti, tre o quattro minuti, professore... Sì, tre minuti, proprio così. Ti lascio chiudere la, la puntata perché avrà successo incredibile poi sui, sui social questa cosa qui perché riesci a, a esprimere concetti complicati in maniera semplice e di questo ti ringrazio. A te la chiusura sugli NFT. Ma eh, ecco, il mondo dell'NFT non si limita naturalmente solo al mondo dell'arte e comunque già nel mondo dell'arte, come abbiamo capito, ha numerose sfaccettature che sfociano, eh, in queste ultime considerazioni che hai fatto, per esempio, nel puro collezionismo. Ecco, e, dicevo, non è solo il mondo dell'arte in termini di sculture, di... di, di di quadri ma spesso arte e musica vanno di pari passo con la società che li esprime quindi anche per nel mondo della musica faccio un esempio eh, di qualche mese fa in occasione delle festività natalizie del 2021 eh, c'è questo compositore giapponese che molti conoscono che è Sakamoto che ha reso disponibili gli NFT del suo mh, capolavoro musicale che è Merry Christmas Mr. Lawrence, che è una composizione di 595 note musicali. E eh, cosa ha fatto? Le battute della composizione sono state divise digitalmente in singole note eh, contenute nelle immagini dello spartito e convertite a loro volta in NFT unici. E poi la vendita degli NFT eh, prevedeva anche in alcuni casi un omaggio per estrazione di uno spartito autografo eh, dell'autore in copia unica. Eh, non mancano anche in Italia esempi eh, interessanti di impiego di NFT e ripeto, ci limitiamo oggi al solo ambito artistico e musicale, ma perché non voglio entrare per esempio a ricordare che eh, ultimamente eh, nell'ultimo SUV che è stato eh, prodotto eh, dall'Alfa Romeo eh, è stato introdotto un NFT nel sub stesso, nella tonale. Penso Torniamo al mondo artistico. Devo, ferma, devo proprio <ride> e, fermarti perché sì. stai eh, aprendo porte su porte. E ah, sicuramente. E il tempo è volato, però ti strappo in diretta una promessa. Per il mese di educazione finanziaria eh? vorrei organizzare un evento in presenza, quindi lo dico qua sui social, lo ricorderemo, per parlare di tutto questo mondo delle criptovalute. Un esperto come te Candiderò questa, questa cosa al Edufin 2022 nel mese di ottobre e spero di averti ospite come relatore per quanto riguarda questo bellissimo mondo. Ti ringrazio tantissimo ma... professore io? di averci fatto questo piccolo volo d'angelo in queste tre puntate economicamente, cioè, potresti parlare per ore su questa cosa qui nel mondo affascinante. Ti ringraziamo e ti ringraziamo al tuo mondo perché sei anche... In ferie, e ti abbiamo strappato al tuo momento di, di relax e ci vediamo e ci rivediamo con le persone in presenza a ottobre con il professor Angelo Rampini a continuare questa bellissima avventura. Grazie professor Angelo e buona estate. Grazie a tutti voi, grazie Maurizio. Noi ci rivediamo economicamente. E vi ringrazio per questa bellissima compagnia che ci avete fatto durante questo periodo estivo. Alla prossima!